Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati su Assetto Corsa in una nuova puntata di The Grand Lap! oggi andremo a fare un confronto molto molto particolare mettendo in, in competizione tra loro due auto che di base in comune non hanno praticamente niente niente tranne una cosa specifica che dopo vi dico la prima auto eh, che andremo a provare è la lancia delta evo integrale anzi evo 2 questa qui l'ultima versione stradale configurazione stradale l'ultima versione del processo evolutivo che ci ha avuto sta macchina e la porteremo sulla nostra pista sull'una drom. poi mentre ci giro vi dirò cosetta su sta macchina che è molto molto interessante ovviamente abbiamo il nostro cambio ad H allora tanto che faccio confidenza ecco eh, appunto ho già beccato una folle già che tanto che prendo confidenza col deltone... vi vado a dire qualcosa di particolare su sta macchina perché dovete sapere che la lancia delta ovviamente è un mito per tutti gli appassionati sia dei rally, ma soprattutto, in generale, dei de motorsport, eh? non ci fate caso che stavo per morire soffocato con la saliva. Ma in realtà, sta macchina, quando è nata, non c'aveva nessun tipo di velleità sportiva, anzi, non era proprio previsto che corresse, non, non c'era nei piani una versione sportiva perché il eh, reparto corse Fiat con la 131 Abarth e se non mi ricordo male con la Lancia Stratos ehm, c'aveva già le auto da corsa poi però presentarono questo prototipo perché di fatto si trattava di una berlinetta che doveva essere una berlinetta elegante tanto che di fatti Lancia ha avuto sempre l'eleganza nel, nel suo DNA più che la sportività Uh, ecco, alla che se siamo fatti il, il cerbiatto. Ci cioè piazzano per... trazione integrale, sto mega motore, e esce fuori la versione che poi, modificata e portata in versioni eh, rallistiche competitive, stravincerà tutto nel, nel mondo dei rally e passerà alla storia. Questa però è la versione stradale, la questione è un po' diversa, perché ovviamente eh, la macchina è fatta per era stata progettata all'inizio per motori da 1300, da 1500, c'era addirittura una versione 1100 se non mi ricordo male che però non era per l'Italia e quindi il telaio non è fatto per metterci dentro uh, sta bestia del motore oltretutto il motore è proprio grosso, pesa un botto, spostato tutto davanti più il differenziale centrale, il differenziale posteriore della trazione integrale insomma un botto di peso in più la macchina su strada per l'epoca era ovviamente un missile ma oggi non vi dovreste aspettare se la guidasse davvero delle prestazioni clamorose però comunque sia noi l'abbiamo portata qui sulla nostra pista del luna Drom e vedremo se riuscimo a tirarla al massimo per vedere quanto rende in competizione con una macchina ben diversa che poi vi farò vedere da dove nasce il punto di contatto tra queste due macchine? Il punto di contatto è il prezzo, perché ormai oggi, se volete comprarvi una di queste macchine usate, sostanzialmente vi tocca sborsare qualcosa come 100.000 euro, che so, una bella cifretta insomma, diciamo, per prendere una macchina che ha magari 30 anni e che comunque sia, vuoi o non vuoi, già sono difficili da trovare poi trovarle messe in ordine, oh, oh, oh mamma mia, mamma mia però certo che è divertente, eh? sembra le faccia a cazzotti mentre la guidi, però è divertente Oltretutto io parlo per esperienza personale perché mio padre era carrozziere e io so bene dei mille, mille problemi che c'erano gli impianti elettrici di queste macchine che erano tutt'altro che affidabili No, se riusciamo a tirarla come si deve qui sull'antirettiligno andiamo in appoggio trazione 4x4 che borbotta un pochettino proviamo a prendere il dosso frenata forte alla curva metti il tuo nome andiamo a riaprire tutto in uscita piccolo passaggio sul prato a lei non gliene frega niente tanto è integrale è nata ancora di nuovo sull'antirettiligno No, a riapri tutto e arriviamo oddio questa qui la famo in appoggio frenata forte cerchiamo di farla girare mamma mia birillo birillo birillo casa della vecchia signora riaprimo tutto verso la stazione elettrica terza dentro cioè, di che non c'è una grandissima spinta eh? Mamma mia, seconda dentro, la macchina si ribella un pochettino, è veramente una lotta! E andiamo a chiudere il nostro giro veloce! Eccoci con la sfidante, passiamo da un estremo ad un altro, cioè da una macchina praticamente old school, tutta manuale a un aggeggio guidato completamente dal computer. Dico un aggeggio, ma in realtà si tratta dell'espressione massima della tecnologia in campo automotive in questo momento, e cioè parliamo della Tesla. In questo caso parliamo della Model S, ho scelto questa semplicemente perché più o meno il prezzo d'acquisto della Tesla nuova è intorno ai 100.000 euro, e cioè la stessa cifra che dovrete sborsare se volete comprarvi una Lancia Delta Evo 2 integrale eh, tra parentesi quella di prima la colorazione martini che è ancora più ricercata però in generale più o meno il prezzo d'acquisto si avvicina questa è elettrica cambio automatico gestita dal computer guida semi autonoma quasi autonoma insomma diciamo e andremo a vedere come si comporta un'auto elettrica sulla nostra pista mettendola in eh, comparazione con la nostra delta ovviamente non vi ho fatto vedere il tempo che ha fatto la delta perché lo vedremo alla fine insieme allora ovviamente qui non si sente niente perché è elettrica, lì abbiamo il nostro computer del bordo e non. Ah giustamente lo mette in marce. Ok, allora. Niente, questo è il futuro che ci rovinano, Infatti se sentite. Il rumore è quello dello spazzolino da denti, difatti? Però rimane comunque una macchina prestazionale, sto cerbiato l'hanno messo proprio in un punto in cui eh, il WWF non sarebbe contento perché ogni giro una coppa 1 C'è del sottosterzo in questa macchina, ma devo cercare un attimo di eh, prendere un attimo abitudine per capire come, come guidarla perché veramente sottosterza a morte come tutte le auto di moderna concezione fatte apposta per sottosterzare e essere più facili da guidare. Per tutti quanti anche se sta cosa accelera da 0 a 100 in due secondi e mezzo cioè non so se vi rendete conto e è autolimitata a 250 km/h quindi non è proprio la tipica macchina della casalinga devochera farite che giustamente lì sopra c'è il segnalino che è finita la benzina perché questa a benzina ce l'ha quindi per il gioco giustamente c'è un problema invece in realtà è tutto a posto riproviamoci il solito, liscio, arcerbiato ora ce l'ha da posta, lì ancora antirettirigno, stavolta prendiamo più stretto ok anche la curva, metti il tuo nome qui prendiamola un po' più tranquilli, se no tutto sto sottosterzo, sta macchina non gira dai, ancora di nuovo qui sull'antirettiligno Riaprimo tutto se c'è qualcosa da aprire, non lo so, ma mi viene da dire la stessa, stessi termini che userei per un motore vero. Stretti, stretti qui e birilli. Cerchiamo di non dar gas perché sta macchina gira come una barca. La casa della vecchia signora giù verso la stazione elettrica. L'accelerazione è clamorosa comunque, ragazzi e andiamo a chiudere il nostro giro. Direi che ce lo possiamo fare, fa andrà bene. Allora, come è andata la nostra prova? Iniziamo dal deltone, dove si è andato a posizionare nel nostro tabellone dei tempi. Vi ricordo che questo tabellone lo portiamo avanti con varie prove che abbiamo fatto qui sul canale Nel Tempo. Trovate tutti i video qui, insomma, nella playlist di Assetto Corsa. La nostra delta ha girato in 1.23 e 305, si va a posizionare esattamente dopo la Maserati 4 porte GTS, sinceramente mi aspettavo che andasse un pochettino più veloce, ci ho provato in tutte le maniere, raga, ovviamente poi vi faccio vedere un sunto col giro migliore, ma è veramente molto difficile da domà e non sono riuscito a farne meglio. Per quanto riguarda invece l'altra macchina, la Tesla, ha girato in un minuto 16 e 492 è incredibilmente la quarta macchina più veloce del tabellone. Quindi ragazzi, se avete 100.000 euro da spendere... Io comprerei comunque a Delta, sinceramente, perché a me quel frullino con le ruote non mi dice niente, però se proprio ce tenete, sappiate che almeno è una macchina prestazionale. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, cosa ne pensate del deltone che tutti amano, anche se, ripeto, la versione stradale è un po' meno eh, clamorosa di quello che il mito dice, perlomeno nei giorni di oggi. E fatemi sapere che ne pensate. Io, come al solito, vi ringrazio il tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!